Ciao, io sono Issa e vi do il benvenuto in questo canale. Nel mondo ci sono diversi stati strani, ma nessuno può competere con la Corea del Nord. Quale persone vengono trattate da robot? In questo video vi parlerò di uno strano incidente accaduto nella Corea del Nord. Ma prima di cominciare vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare l'icona della campanellina. È stata vietata la risata per ben 11 giorni, cioè che se qualcuno verrà avvistato a ridere verrà arrestato. Inoltre, la gente non può assolutamente comprare per 11 giorni. Questa restrizione è cominciata il 17 dicembre. Il motivo di queste proibizioni è che ben 10 anni fa, il 17 dicembre 2011, era morto Kim Jong-il, il dittatore della Corea del Nord. Il ha governato la Corea del Nord per 17 anni. In questo stato il governo è stato sempre nelle mani di questa famiglia e adesso Kim Jong-un ha evitato di ridere per celebrare il decimo anniversario della morte del padre. Cioè che il popolo è obbligato a celebrare la morte di In. Il 17 dicembre era morto Kim jong il Dopo questo il potere andò nelle mani del figlio, Kim Jong-un. Kim jong il aveva trasformato il popolo in robot. Questi non sapevano cosa ci fosse fuori il loro stato non potevano utilizzare internet e in tv potevano guardare solo un canale nel quale si facevano solo apprezzamenti di Il. Nella Corea del Nord, la gente non poteva tagliare i propri capelli a proprio piacimento. La gente fu obbligata a piangere dopo la morte del dittatore nel 2011. In questo stato ci furono diversi eventi in cui la gente doveva partecipare e piangere. Alcuni andarono in prigione per anche sei mesi a causa della non partecipazione agli eventi. Oggi sono passati dieci anni dalla morte di Il ma la situazione è uguale a quella di 10 anni fa. All'anniversario della sua morte è stato proibito di ridere. La gente ha paura anche di ridere a casa, perché secondo loro Kim Jong-un e il suo governo sono in grado di leggere nella loro mente. In questi 11 giorni le persone non possono fare neanche acquisti, non possono fare neanche delle attività che li rendono felici. Se in questi 11 giorni muore qualcuno, questi sono obbligati a non piangere per la persona perché è più importante la morte di Kim Jong Il.